Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Funzione Catena. Ecco i concorrenti di oggi. Iniziamo subito con la prima domanda. Ed ecco qui proposta una foto del Capital Gate Building di Abu Dhabi. Ciò che vi si richiede è di andare a definire qual è la funzione che va a descrivere il bordo di questo palazzo, cioè la curva che descrive il tratto in rosso. A voi la parola! Per noi eh, la risposta corretta è ramo di perbole. Per cui, secondo voi, la funzione che interpola questo palazzo sarà di tipo f di x uguale a 1 su x nel caso in cui x sia maggiore di 0. Benissimo, ma cosa osserviamo? L'inclinazione del nostro palazzo è molto meno marcata rispetto a quella della funzione iperbolica, che anzi tende a essere quasi lineare agli estremi. Allora, cosa possiamo fare? Possiamo andare a modificare la nostra funzione iperbolica con un'altra, ma in che modo? Ma potremmo cambiare il coefficiente! Esattamente! Possiamo andare a moltiplicare per un certo coefficiente, ad esempio porre questo coefficiente pari a 3. Che cosa notiamo? La concavità della nostra funzione, della nostra nuova funzione iperbolica, tende a essere leggermente più simile a quella della funzione approssimante il palazzo. Ma, nonostante ciò, agli estremi, la funzione iperbolica ha sempre un andamento diverso rispetto a quello del palazzo. Questo perché è sempre asintotica agli assi cartesiani. Per cui il ramo di iperbole non è la soluzione corretta. Passiamo ora la parola al secondo gruppo. La nostra risposta è una funzione esponenziale. Ottima intuizione! Ma il grafico di E alla X è ribaltato rispetto all'asse Y rispetto al nostro palazzo. Quindi cosa potremmo fare? Cambiare il segno alla x. Esattamente, potremmo comporre la nostra funzione con meno x, quindi scrivere e alla meno x. Osserviamo però che la funzione esponenziale decresce molto più velocemente rispetto al palazzo. Quindi, come prima, consideriamo un coefficiente da moltiplicare alla nostra variabile. Ad esempio, possiamo porre questo coefficiente uguale a 3. Disegniamo il grafico di e alla meno 3x. Facendo però, osserviamo che la funzione esponenziale tende ad avvicinarsi sempre di più all'asse delle y, cioè a decrescere in modo sempre più veloce. Allora, cosa possiamo fare? Possiamo ad esempio andare ad utilizzare un coefficiente più piccolo. Ad esempio, utilizziamo meno un mezzo, quindi andiamo a disegnare e alla meno un mezzo x. Questa funzione approssima ottimamente l'andamento della curva in rosso. Infatti, oltre a decrescere in modo più lento nel primo tratto, cosa succede? Spostandoci verso destra, sia il palazzo che la funzione esponenziale tendono a essere lineari. E questo accade perché la funzione esponenziale è asintotica rispetto all'asse delle x per x che tende a più infinito. E invece, amici spettatori, voi sapreste dirmi qual è la funzione che interpola questa piramide? E con questo vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossima puntata di Funzione Catena.